Il Bosco post Industriale è un progetto che nasce da R84, che nasce da Osun West, che nasce dai soci di R84 e dal coordinamento di Osun West. È un progetto che eh, noi amiamo particolarmente perché è proprio nato nel momento sbagliato ed è nato nel momento perfetto allo stesso tempo, è nato nel mezzo della pandemia, voler fare un bosco in maniera partecipata nel momento in cui la pandemia ha bloccato ogni tipo di azione partecipata. Ecco, quando abbiamo deciso di fare il bosco post-industriale, si pensava che si sarebbero realizzate una serie di eventi eh, classici chiamando le famiglie, i bambini, tutti insieme a piantare, una grande festa, avere il bimbrunet. E poi è arrivata la pandemia e, e tutte queste manifestazioni collettive sono state bloccate. Bloccate sia per ragioni normative, ma anche bloccate perché nella testa delle persone sono bloccate. E quindi si è reso necessario trovare una soluzione. E la soluzione che abbiamo trovato qual è stata. La soluzione che mi trovato è stata quella di utilizzare gli strumenti che poco per volta le persone imparavano a eh, rendere familiari come le, come le, le, le, le, le Zoom, come eh, questi incontri online e appoggiarli sopra un progetto di comunità. Quindi abbiamo realizzato eh, una serie di interventi online sia in real-time che registrati, per spiegare, per dare il senso di quello che si sarebbe fatto. E poi abbiamo preparato, allestito, un punto di, eh, di pick-up, un punto di raccolta, con dei kit di, di piantumazione, che abbiamo chiamato i kit di pronta piantumazione, e quindi le famiglie cosa potevano fare? Le famiglie potevano eh, autonomamente andare nel punto di raccolta, chiaramente prenotandosi prima, autonomamente e individualmente eh, per rendere il proprio kit pronto a piantumazione, e come attività individuale, come attività motore individuale, andare a camminare e piantare le piante, dove in una serie di spot predisposti, dove in precedenza erano stati eh, piazzati del, dei, dei, dei tutori colorati che eh, servivano a, a, a dare indicazioni di dove mettere le piante. Questo cosa ha fatto? Ha, ha, ha reso possibile eh, una reale piantumazione partecipata, perché le persone realmente si sono sentite parte di un progetto e di un processo collettivo in cui le persone però hanno potuto fare individualmente. Quindi il, il, è stato un momento terribile perché chiaramente eh, nessuno può pensare che eh, la pandemia sia stata sia un qualcosa di positivo, ma è stato anche uno stimolo molto forte a eh, superare quel limite, superare quel quel momento, quel momento di, di, di spesamento e non tornare indietro sopra, delle, eh, sopra dei concetti sedimentati. Perché il rischio, quando succede qualcosa di eh, inaspettato, è quello di tornare indietro, l'abbiamo già detto, lo diremo di nuovo, è quello di tornare indietro, di appoggiarci a dei concetti che avevamo in testa. Il rischio è quello che sarebbe stato, di dire, bene, non si possono fare gli assemblamenti, non facciamo la piantumazione partecipata, chiamiamo un contadino, facciamo mettere gli alberi in terra al contadino. Ma non era questo l'obiettivo, il bosco post-industriale non è questo, non sono alberi, il Bosco post Industriale nasce dall'amore e dalla cura dei cittadini, delle persone, per un luogo. E quindi questo non può passare attraverso un'operazione top-down. Per riuscire a difendere questa dimensione, per riuscire a rendere fattiva questa dimensione di collettività, di orizzontalità del, proge del progetto, eh, semplicemente è stato necessario pensare, pensare molto. Però alla fine la soluzione si è trovata. E quindi, quando ci troviamo in questa, in questa situazione di spaesamento, quando qualcosa che era per noi già un po' sperimentale sembra vacillare, ecco, cosa è importante fare? Non tornare indietro a un modello, diciamo, sei diventato sicuro. Dici, ah, va bene, basta, mollo il colpo, getto la spugna. No. Fermati, calmati, pensa e cerca di diventare qualcosa che sia eh, ancora oltre ma che sia in linea con le tue aspettative e con eh, le dichiarazioni che hai fatto prima di tutto a te stesso ma anche eh, alla struttura del progetto e ovviamente alla collettività che ti sento intorno.